Ciao a tutti ragazzi benvenuti bentornati in questo nuovo video, in questo nuovo video vi spiego come trovare la seconda katana della dea della Marcicenza, quindi la katana di Malegna. Ragazzi una volta ammazzata Malegna vi darà così una runa e una rimembranza da portare alla tavola rotonda, Riscuotere questa, uh, questo premio grazie a questo potere della rimembranza e otteniamo così la katana per ottenerla la seconda volta ragazzi bisogna fare un altro viaggio quindi io mi avvicino a questa grande tavola e inizio così un altro viaggio una volta iniziato questo viaggio ragazzi dovete fare proprio tutto un viaggio quindi tutta quella strada tutta la storia quindi iniziate dalla terra di sepolcride voi avanzate poi fate tutto quel casino riguardo al sentiero, trovate i medaglioni per accedere a questa terra. Una volta fatto qua questo castello, ritornate qui al sacro albero e ammazzate di nuovo Malenia. E potete riscuotere un'altra katana. Però sempre nello stesso viaggio, ragazzi, se siete interessati, ci sono questi mausolei che vi fanno tipo un'altra copia della rimembranza per ottenere l'incantesimo a fianco a quella katana, quindi quell'incantesimo che lei faceva quella mossa del fiore, quindi possiamo farlo pure noi. Quindi io che faccio? Vado su uno di questi mausolei, lo faccio cadere e riscuoto un'altra rimembranza, così ottengo l'altro potere, il potere del quel fiore. Quindi per ottenere la seconda katana bisogna per forza fare un altro viaggio ecco come potete vedere io riscuoto così quest'altra rimembranza faccio duplica rimembranza ritorno lì e mi prendo quell'incantesimo che stava a fianco alla katana Quindi ragazzi io spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial, grazie a tutti per questa visione, lascia like, iscriviti al canale per i prossimi tutorial e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!